Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti a questo nuovo video dove risponderemo a una domanda inerente alla chiusura invernale della piscina. Cosa succede se chiude la piscina troppo presto? Se l'autunno dovesse arrivare con temperature più miti è una buona idea ritardare l'aggiunta dei prodotti necessari per il trattamento invernale della piscina ad appena prima che arrivi il vero freddo invernale. In alcune aree molto piovose, nelle piscine non adeguatamente coperte, c'è il rischio che le forti piogge possano diluire i prodotti già immessi in piscina, portando quindi a un rischio di formazione di alghe molto alto. Quindi vi consigliamo, prima di chiudere la vostra piscina, di considerare le temperature, e di mettere i prodotti chimici per l'inverno appena prima che arrivi il forte freddo. In questo modo scongiuriamo la formazione di alghe e manteniamo l'acqua pulita nella vostra piscina che arriverà così alla prossima stagione senza alcun problema. Siamo arrivati alla fine di questo breve video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, a lasciare un like, condividere questo video sui social e se avete sempre qualche domanda che volete porci lasciatela nei commenti qui sotto, saremo felici di potervi rispondere. Buon relax a tutti da BS Village Piscine!